Ciao, sono Marco e sto passeggiando in questa mattinata fantastica, calda come poche, ma siamo in un boschetto e quindi un po' all'ombra e anche King, il mio fedele amico a quattro zampe, ne giova di quest'ombra, gli piace tanto, infatti quando siamo allo scoperto cerca ombra dappertutto, ma non voglio farti perdere tempo, voglio parlarti dell'argomento di questa mattina voglio darti uno strumento da aggiungere alla tua cassetta degli attrezzi per quanto riguarda le armi della persuasione. Ognuno di noi, in un, in un modo o nell'altro, almeno una volta nella vita si sarà trovato a persuadere qualcuno di qualcosa, a fare o pensare qualche cosa. Non voglio darti uno strumento per manipolare, bensì per persuadere e la differenza è sottile ma sostanziale, nel senso che, neanche tanto poi sottile comunque, nel senso che la persuasione è quando facciamo qualcosa, cioè cominciamo qualcuno a fare un qualcosa di cui tratta vantaggio. Nel momento in cui facciamo invece qualche cosa che porterà vantaggio soltanto a noi, allora in quel caso stiamo parlando di manipolazione e questo non va bene. Lo strumento che voglio darti è un consiglio: usa il principio dell'importanza, dell o meglio, l'importanza è uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano. Ognuno di noi ama e vuole sentirsi importante. E perché è così efficace questo principio? Perché corrisponde anche ad un valore. Essendo l'importanza uno stato eh, d'animo che noi vogliamo raggiungere, una sensazione che vogliamo vivere, è un valore. Quindi il principio, questo principio basato sull'importanza è veramente molto molto efficace. Quindi non so se vuoi convincere tuo figlio a mangiare di più, tanto per dirne una, molto semplice tra l'altro, prova a farlo sentire importante se compierà quell'azione otterrà qualcosa che per lui è importante, diventerà qualcosa che lui ritiene importante, fai leva sull'importanza e riuscirai ad avere veramente grandissimi risultati nella tua azione di persuasione detto questo io non voglio la lunga perché poi ci sarebbero mille esempi da fare e ti ho fatto soltanto l'esempio del bambino che magari non so non vuole mangiare tanto per dirne una no eh, ma si, si può calzare questo principio ad ogni circostanza abbia a che fare con una persona che vuoi persuadere se vuoi avere altre informazioni o se vuoi dissentire o semplicemente se vuoi eh, <coughs> E condividere questo video o aggiungere qualche cosa, non può che farmi piacere, mi piace avere un'interazione con te, io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che abbiamo raggiunto e ti saluto con un abbraccio molto sudato, perché fa molto caldo, credimi ciao un abbraccio